Buongiorno a tutti. In questa attività impareremo a comunicare con gli altri utenti su Wikipedia. Le pagine di discussione sono spazi usati per il dialogo tra utenti e possono essere pagine di discussione relativi alle voci su Wikipedia o pagine di discussione utente. Ogni voce Wikipedia ha una pagina di discussione. Prendiamo una voce a caso e vediamo che accanto alla voce c'è la discussione relativa. Questa pagina deve essere utilizzata per discutere, approfondire e decidere aspetti relativi alla stesura della voce. Oltre alle pagine di discussione delle voci ci sono le pagine di discussione utente. Si può arrivare alla propria cliccando qui su discussioni accanto al proprio nome utente. Questa, come vedete, è la mia pagina di discussione, namespace, discussioni, utente, due punti, il mio nome utente. E questi sono tutti i messaggi che mi sono stati lasciati. Clicco sull'ultimo. Per rispondere a questo messaggio di Francesca Ossani che ha lasciato sulla mia pagina, io devo cliccare su message accanto alla sua firma. E questo mi porterà nella sua pagina utente. Come vedete... Discussione utente Francesca Ossani. Per aggiungere una nuova discussione devo selezionare aggiungi discussione, aggiungere un oggetto che sarà l'intestazione del mio messaggio e poi il mio messaggio. Alla fine del messaggio devo firmarmi cliccando su questa icona. Questa serie di trattine di tildi che vedete una volta che io avrò salvato il messaggio si trasformerà nella mia firma. Per controllare di aver fatto bene posso fare vedi anteprima, questo è l'oggetto che ho inserito, il messaggio e come vedete la mia firma. bene, Posso pubblicare le modifiche. Così abbiamo imparato a discutere con gli altri utenti su Wikipedia.